In tutto ciò, una cosa che mi, che mi pesa moltissimo eh, per carattere, però la, la dico, non l'avrei mai detto, io col mio gruppo, noi abbiamo pubblicato finora su Covid due articoli su Science, uno su JAMA, uno su Lancet Infectious Diseases, uno su Euro Surveillance. Li, li contate sulle dita di una mano i gruppi al mondo che hanno fatto come o meglio di noi in questo settore in termini di pubblicazioni. Questo è il nostro lavoro, noi facciamo scienza. E la facciamo al meglio possibile cercando di restare al top della scienza mondiale. Io di divisioni, di come si fa una divisione, non ne parlerò mai più. Scrivano tutti quello che vogliono a commento di questo lavoro. Io non commenterò mai più nulla, perché io di divisioni, l'ho imparate a fare in quinta elementare, non torno indietro non torno indietro, ma hanno chiesto di farlo questo intervento, l'ho fatto, questa piccola parte, l'altro l'avrei fatto volentieri, questa piccola parte me l'hanno chiesta, io non l'avrei neanche fatta, l'ho fatta e non la faccio più però. Quindi scrivano tutti quello che vogliono da ora in poi. Io discuto di scienza, con chi scienza sa farla, a questi livelli è umiliante scendere sinceramente. Quindi se vuoi andare alla, alla prossima slide, grazie.